Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. È bello poterci vedere tutti quanti mm. qua la domenica. È bello tutti anche il e condividere anche le nostre esperienze mm. della settimana. E le esperienze della settimana. Mm. È bello vedere come ognuno di voi sta lavorando per il regno. Mm. Evangelizzando, raggiungendo persone. Evangelizzando e persone. Nei gruppi in casa. Mm. Stiamo vedendo come la Chiesa si muove. Están viendo cómo la iglesia se mueve. Comer la Chiesa y viva. Cómo la iglesia está viva. Me piace mucho las palabras que diceva Vittoria, no, me gustó mucho lo que dijo Vittoria. Ed e ed è vero. In verdad, estamos spingendo tanto. Estamos empujando tanto. Porque como anche diceva Mamela, el bisogni oggi sono tanti. Porque como dice Mamena, la necesidad son muchos. E coloro che stanno predicando la parola sono pochi. E gli stanno predicando la parola sono pochi. La maggior parte dei cristiani sono chiusi dentro nelle loro chiese senza fare l'opera di Dio. La maggiore dei cristiani sono inserrati nella sua iglesia di fare l'opera di Dio. E va ad arrivare adesso un tempo nuovo. va a un tempo nuovo. Un tempo differente. Un tempo differente. Dove Dio ci darà il doppio delle cose che abbiamo sofferto. Perché arriviamo qua con una storia. Perché arriviamo, arriviamo a una storia. E nella nostra storia siamo passati per tempi buoni o tempi non buoni. E per, tempi buoni e mali. per buone esperienze o cattive esperienze. Per buone o male esperienze. Però arriva il momento in cui Dio ci darà il doppio per tutto quello che abbiamo sofferto. Por tutto lo che abbiamo sofferto. Se abbiamo, sofferto, se abbiamo sofferto, siamo stati ingannati, siamo se ingannati. abbiamo subito ingiustizia, se abbiamo, se se per se abbiamo vissuto delusioni, se, se, se abbiamo perso beni, se, se perso abbiamo perso amicizie, e affetti, se abbiamo affetti, amici, affetti, se siamo stati diffamati ingiustamente, c'è una speranza, c'è una, una, una promessa, Zaccaria capitolo 9 capitolo 9 il versetto 12. E il 12 Questa è la promessa che Dio ci fa oggi. Questa è la promessa che Tornate alla fortezza, oppressi di speranza. oggi vi annuncio che os daret doblado. Tornate alla fortezza. pieni di speranza, di speranza. Riceverete il doppio. Os daret doblado. Quando tu leggi la storia del popolo di Israele, loro arrivarono, arrivarono in Egitto che erano 70 persone. E appena arrivati vivevano bene. Quando, arrivati, vivevano, bene. vivevano nella parte migliore, parte migliore del paese. Però quando cambiò il Faraone. E arrivava un faraone che non conosceva la storia di Giuseppe. arrivò un faraone che non conosceva la storia di Giuseppe. Storia di Giuseppe già era morto. Già morto. Allora questo faraone iniziò ad avere paura del popolo di Israele. E perché erano diventati molto forti, numerosi. E erano molto forti e E allora decisero di metterli sotto la schiavitù. E decidero di sotto la schiavitù. Quindi il popolo di Israele divenne prigioniero del faraone. Il popolo di Israele preso dal faraone. Non poteva più scappare dall'Egitto. Non poteva essere dall'Egitto. E fu condannato a fare mattoni. Fu condannato a essere ladrighi. Però la cosa ancora più brutta. Però lo più feo. E che ad un certo punto il faraone decide di far uccidere tutti i figli maschi. E il faraone decide di far uccidere tutti i figli maschi. Tutti i maschi. I figli. Quindi dovevano prendere i bambini appena nati Así que que tomar los niños e li dovevano buttare nel fiume e li avevano che echarle al rio Prima il faraone cercò di far, far uccidere i bambini da, eh, da quelli che aiutavano nelle parti Antes il faraone intentò che i bambini moriranno per quelli che aiutavano i parti. Però alla fine questo, queste donne non volevano uccidere questi bambini Queste donne non vogliono uccidere i bambini e allora decise il faraone di prendere i bambini e farli buttare nel fiume. Así los niños, sí, y los Immaginate che grande sofferenza! Immaginate il dolore: per avere fatto cosa? No? Non avevano fatto niente di male? No Vivere in schiavitù? Vivere in schiavitù? Però ancora peggio è dovere aver preso i figli e buttare i figli a mano. O sea, a pesar di non solo essere vittori, ma di aver tomato i suoi figli e di echarli al mare. Ed erano gli... schiavi, chi si preoccupava di loro? Gli esclavos, nadie si preoccupava chi li pensava? Nadie le faccia caso. E, e come com sta oggi la gente in questo mondo? Come stava oggi la gente in questo mondo? Si trova schiavo di Satana, schiavo del peccato. E si è schiavo di Satana, si è del peccato. E tutto quello che fanno nella vita alla fine va a finire nel mare, mar, inutile. E tutto che fanno nella vita nel es mare è inutile. Chi li libererà? Chi lo digo, si Io lo dicevo ieri a Lucas. Chi andrà a evangelizar? Chi ¿No serán los a evangelizzare? Non saranno i cattolici. Non saranno i cattolici. Non saranno a evangelizar? Chi va a evangelizar? Chi si preoccuperà di queste persone che sono perse nel peccato, perse nella, nella sofferenza, nella schiavitù? Chi si preoccuperà di questa gente che sta perdita nel suo peccato, nella sua schiavitù? Però Dio oggi ha ancora una parola, una promessa. Però Dio tiene una promessa oggi. C'è speranza. Hai speranza. Tornate alla fortezza. Tornate alla fortezza. Pieni di speranza. di speranza. Oggi vi darò il doppio. O io Dio sta chiamando ad un tempo di tornare a Lui Dio sta chiamando le persone a tornare a Lui e quello che Dio farà e che Dio sarà è darà il doppio alle persone il doppio che il diavolo ha rubato è un tempo nuovo e come fa Dio a dare il doppio? E come si risparmia a il doppio? Dio ad un certo punto appare un bambino che si chiama Mosè. Anche questo bimbo doveva essere buttato a mano. Però stranamente o casualmente alla fine lo mettono in un cesto eh, con bitume. Lo mettono in una cesta con bitume. E va a finire proprio alla casa della figlia del Faraone. E giusto viene alla casa della figlia del Faraone. E viene adottato dal Faraone. E viendo dal faraone. A volte ci sono dei casi nella vita. A volte si hai caso nella vita che non sono casi. Che non sono casualità. Perché il caso non esiste. Perché la casualità non esiste. Non esiste la coincidenza. Non esiste le coincidenze. Esiste la dioincidenza. Esiste la dioincidenza cioè che Dio incide nella tua vita che Dio incide nella tua vita per questo quando tu vedi qualcosa di casuale che casual, si ripete fermati un attimo un perché Dio sta facendo qualcosa Dios es, Dios algo. casualmente questo cesto era arrivato proprio lì alla casa del Faraone è e proprio questo bambino che loro avevano buttato al mare es just, ese niño que al rio, fu quello che li salvò fue el que E molte volte è così anche nella nostra vita. Anche se è nostra vita. Non è casualità. No casualità. Diceva Vittoria nessuno di noi di Valencia. In linea, non solo di Valencia. Veniamo da, tutta, da varie parti del mondo. De, da mondo. Dall'Argentina, dall'Ecuador. Da Mallorca, Mallorca dall'Italia. Abbiamo qualcuno dal Brasile. Brasil, da ogni parte. Da ogni parte. Però non è un caso. Però non è una casualità perché Dio prende le cose che sono uscite fuori dal resto del mondo perché Dio toma lo che è, lo che sale fuori dal per compiere la sua opera e su è arrivato il tempo che la gente sia liberata dalla propria schiavitù tempo che la gente se libra, se libra e non soltanto che sia liberata dalla schiavitù ma che riceve il doppio di quello che il diavolo gli ha rubato e non solo che sia libera, ma che riceva il doppio di quello che il diavolo gli ha rubato ci sono persone che hanno perso la famiglia. Ci sono persone che hanno perso l'economia. Ci sono persone che hanno perso la salute. Ci sono persone che hanno perso la fede. Anche questo. A causa di scandali che ci sono stati nelle chiese. A causa di scandali chiese. Ma è arrivato il tempo che la gente possa recuperare il doppio di quello che il diavolo gli ha rubato. E per fare questo Dio ha creato una coincidenza. Per questo Dio una coincidenza. Ha preso delle persone da diverse parti del mondo. De Le ha portate qui a Valencia. Valencia. E un giorno in una cena, un una cena. si parlava. Si e lì è nato qualcosa. Sembrava una coincidenza. Una Ma non lo era. Dio già lo aveva pianificato tutto dalla fondazione, del mondo. Dio già lo pianificato dalla fondazione del mondo. Anche le domande che furono fatte quella sera las que noche. già stavano anche scritte. Stavano Perché Dio non fa niente per caso. Dios no nada por Questi gruppi che stiamo facendo, Dio già ci aveva parlato quando noi stavamo ancora in Italia. Dio già non si di in Italia. di come avrebbero dovuto funzionare. E, come funzionare. e adesso stanno funzionando. E ed è bello vedere come la gente viene in gruppi. È bogito vedere come la gente viene nei gruppi. È bello vedere come l'evangelizzazione, come la gente è aperta per ricevere il Vangelo. È bello vedere come la gente sta aperta per ricevere l'Evangelio. Io, io gli lo dicevo, credo a Vittoria. Io lo dicevo Vittoria. In Italia non era così. In Italia non è così c'era il rischio addirittura che ti potevano picchiare quando ti parlavi di Gesù per strada qui tutti ti ascoltano ti o gli dicono no all'inizio no all oppure ti ascoltano e ti fanno parlare o che è, è meraviglioso è, è, un tempo è un tempo speciale Dio ha preparato questo tempo e, preparò, tempo. e preparò persone per questo tempo e persone per, per causare una liberazione alla schiavitù. Quando c'era il, il popolo di Israele, Dio lo disse ad Abramo: Dio lo dico a Abramo. il tuo popolo rimarrà schiavo 400 anni. Tu serà, serà per 400 anni, però alla fine io lo libererò. Però io lo voy a e casualmente, questo Mosè divenne poi liberatore di tutti gli schiavi liberatori di tutti gli schiavi e casualmente noi che siamo qua dall'Argentina all'Ecuador dall dall'Italia al Brasile Brasilia, da ogni parte del mondo, di parte del mondo. casualmente Dio ci ha mandati per liberare gli schiavi para liberare e non solo questo e non solo eso. ci ha dato una promessa, una promessa. io ti darò il doppio di quello che il, ti ha che il nemico ti ha rubato ci sono cose che molte volte attraversiamo nella nostra vita che non sono causa dei nostri nos de errori immagina la storia di la storia Jacob. Giacobbe Giacobbe dovette scappare dalla propria famiglia Jacob tuvo que de su perché la famiglia eh, il fratello lo voleva uccidere la e alla fine si ritrovò a casa dello zio e si incontrò in casa del tio che si, che si chiamava Labano e mentre era lì si innamorò di Raquel e mentre stava, estuvo, e si innamorò di Raquel già sapevi tutta la storia, non sai la storia ah, farò tutto per lei lavorerò 7 anni sorelle che non siete fidanzate? se qualcuno non è disposto a lavorare sette anni per voi non vi amo se io non è disposto a lavorare sette anni per voi non lo sappiamo <ride> Quando le persone innamorate sono disposte a fare tutto per la persona innamorata. Quando lei sta innamorata sta disposta a fare tutto per la, persona, per la persona che chiede. Quindi questi sette anni passarono veloci. E i sette anni passarono rapido. Finalmente arriva il momento del matrimonio. casa. E la mattina. E la manchina, Sorpresa. Sorpresa. Non era la donna che lui voleva. Non era la donna che gli chiedeva. Gli avevano fatto un pacco. E le... si era una staffa. Un po' come fanno in Argentina a Buenos Aires. Come fanno in Argentina in Aires. Con le tre carte. Con, <ride> con no, no. le tre carte. Conoscete il gioco delle tre carte? Conoscete il gioco delle tre carte. Anche in Napoli lo fanno. E Napoli è staminosa. <ride> Ti fanno la staffa. la staffa. E lui pensava di stare con la moglie desiderata. E lui pensava che al fine stava con la eh, sua esposa. Invece era la sorella. E era la hermana. E ha dovuto lavorare altri sette anni per la moglie. E ha dovuto lavorare altri sette anni per la moglie. E dopo questi sette anni se ne voleva andare. E dopo i sette anni si credeva. Però la mano era furbo. Però la mano era astuto. Aveva visto che Dio era con questo ragazzo. Avevo visto che Dio si stava con questo ciò. Cioè, Lavora con me, ti pagherò. Qual è la tua paga? Io dico, tra vagai con me e ti pagherai, qual è la tua paga? E quindi Giacobbe inizia a dire, va bene, le pecore con le macchie saranno le mie. E Giacobbe iniziò a dire, ma le ove sono con le macchie saranno le mie. E tutte le pecore saranno con le macchie. E tutte le ove salgono con le manchie. Allora la mano viene e gli cambia. E la bambina le cambia. Ah no, non erano quelle con le macchie, erano quelle lì di un solo colore. Non erano con macchie, erano con solo un colore. E tutte le pecore iniziano a fare figli di un solo colore. E tutte le solite iniziano a fare con un solo colore. No, erano le pecore con le strisce. Erano con le strisce. E tutte le pecore iniziano a essere con le strisce. E tutte le specie iniziano a essere con le strisce. Ah no, erano le pecore con la scritta Giacobbe figlio di Dio. Noi hanno nascono con la scritta di Giacobbe figlio di Dio. E tutti <risas> nascevano con no, no. la scritta. Ma tutti nascevano così. Poteva fare quello che voleva. Poteva fare quello che voleva. Ma Giacobbe yeah. aveva una promessa. Però una promessa. Noi abbiamo una promessa. Teniamo una promessa. Siamo condannati a prosperare. Siamo condannati a prosperare. C'era un film tanti anni fa. Che diceva perseguitati dalla fortuna. non perseguiti per Noi siamo perseguitati dalla benedizione. Puoi fare quello che vuoi tu. La benedizione arriverà sempre da te. Perché siamo benedetti, perché siamo figli di Dio. Perché siamo figli di Dio. E quindi lui cercò di fare questa, questa truffa, di cambiare. Tante volte la cosa. Però Dio gli appare in sogno. E gli dice: Io ho visto quello che ti fa lavare. La, la settimana scorsa parlavamo che Dio vede ogni cosa. La settimana passata che Dio vede ogni cosa. Dio vede il nostro sacrificio. Dio vede, vede il nostro lavoro. Dio vede il lavoro. Dio vede anche le cose che abbiamo sofferto ingiustamente. Dio vede anche le ingiustizie che abbiamo sofferto. Da, da, dalla famiglia. <risa> la familia, che abbiamo sofferto sul lavoro. <risa> trabajo, che abbiamo sofferto nel mondo. <risa> <risa> <que risa> <sofferto nel> <risa> che abbiamo sofferto nella Chiesa. <risa> <risa> Dio vede tutte le ingiustizie. Però c'è una, una promessa. Lui ci darà il doppio di tutto quello <risa> che abbiamo sofferto. C'è una, una promessa. Quindi guarda la persona vicino a te. Si, e Digli, tu hai una promessa. promessa. No. C'è una, una promessa. Dio ti darà il doppio di tutto quello che nella vita tu. ti è stato tolto. Dio il doppio di lo che nella vita. Davide David. fu perseguitato a causa dell'unzione. Fu perseguitato per l'unzione. Fu perseguitato perché Dio l'aveva scelto. Quando Dio ti sceglie la strada non è facile. Quando io mi sono convertito. E quando ho e iniziai a leggere la Bibbia. E una ero preparato alla persecuzione. Perché quando leggevo la Bibbia diceva così. Perché quando leggeva la Palabra di decía. Quelli che vogliono fare la volontà di Dio saranno perseguitati. E, la volontà di Dio saranno e quindi ero pronto alla persecuzione. Stava listo per la persecuzione. Quello per cui non ero pronto. Però la cosa per la che non stava listo. E da chi sarebbe arrivata la persecuzione. Desde, desde, desde la Io pensavo che la persecuzione sarebbe arrivata dal mondo. Pensavo che venisse dal mondo. O da so, altre religioni dei musulmani. O di altre religioni. Però la cosa che poi mi sono stupito pues che mi sorprende è la persecuzione arrivata proprio dal Chiesa. È es che que la persecuzione è arrivata. Proprio dai fratelli. Dai. Proprio da quelli che avrebbero dovuto aiutarti a fare il cammino di Dio. Del che dovrebbero averti aiutato a fare il cammino di Dio. Alla fine sono stati quelli che ti hanno diffamato, attaccato. Sono quelli che ti diffamarono, ti attaccarono. Però Dio sempre mi ha tenuto chiaro davanti agli occhi una promessa. Però sempre mi ha fatto davanti agli occhi una promessa. Abbiamo una promessa. Teniamo una promessa: Dio ci darà il doppio di quello che il nemico, di quello che il mondo ci ha tolto. Dio ci darà il doppio di quello che il nemico non ha scritto. Questa è la stessa cosa che successe con David. con David: David fu unto per essere il nuovo re. re. E Saul avrebbe dovuto essere contento. Saul sido feliz. Era il genero, era, era della famiglia. Era de famiglia: avrebbe dovuto dire gloria a Dio che il Signore ci dà un re unto. E aver detto, gloria di Dio che Dio non dà un re con gloria. Dio che il prossimo re è un uccisore di giganti. un Uno strumento tremendo per la gloria di Dio. uno strumento tremendo per la di Dio. Avrebbe dovuto essere felice. Invece lo perseguitò. Lo Alla fine Davide per mettersi per salvarsi la vita dovette scappare. Addirittura si dovette fingere pazzo. che loco. E arrivò in una città nemica. <coughs> e quando lo riconobbero, quando lo iniziò a fare le scritte come un pazzo vicino alle porte. E, e si faceva eh. scendere la bava dalla bocca. Inizio, o sea, la della e la gente disse: Questo non è Davide, questo è un pazzo, lasciatelo e e stare. Però alla fine continuò ad essere perseguitato. Si è perseguitato. Finché non, non arrivò si... ad un posto che si chiamava Siklak. E quando arrivo a Siclan, fu un posto <ride> dove è stato abbastanza tranquillo. E Siclan è un signore che abbastanza tranquillo. È stato abbastanza. ha avuto quella pace, quella tranquillità, <ride> esa pace, esa tranquillità. Fino a quando un giorno non andò a fare una. Eh, diciamo così, una piccola guerra. Che una guerra. E quando tornò, non trovò più niente. E quando volviò, non incontrò nada avevano distrutto tutta la città avevano preso tutte le mogli tutti i bambini e se ne erano portati e gli amici che lui aveva quelli che lui aveva aiutato nella grotta di Uvau quelli che erano pieni di debiti che lui aveva aiutato ad uscire fuori dai debiti quelli che lui aveva trasformato in guerrieri che lei trasformato in Furono i primi a dire uccidiamolo. Furono le primi a dire vamos a matarlo. Però Davide aveva una promessa. Una promessa. Quando Dio lo chiamò, gli diede anche, anche una promessa. Tu regnerai sopra Israele. Tu regnerai Israele. E quindi lui sapeva che non poteva morire. E non morire. Senza vedere la promessa. Sin ver la promessa. Dio ti ha fatto delle promesse. Hizo e devi sapere che vedrai quella promessa che vedrai promessa può succedere tutto intorno a te, Devo tutto a te possono passare anni, anni. e anni però alla fine quello che Dio ha detto si compirà perché, che Dio, perché Dio ti ha fatto una promessa, perché Dio ti una promessa. e oggi te ne aggiunge un'altra un che lui ti darà il doppio di tutto quello che il nemico ti ha tolto nella vita e quindi cosa fece Davide? David? non so cosa fare adesso Entonces, Andò e cercò Dio. Poi, e ricevette una parola da parte di Dio. E riceve una parola da parte di Dio. Signore, devo inseguirlo o no? non devo inseguirlo. Signore, devo perseguirlo o no? E Dio gli disse inseguilo perché li raggiungerai e li vincerai. E Dio gli dice perseguilo perché, lo... perché girarai a Dio e lo vincerai. E la cosa bella che lui non sapeva dove andare. E l'omico è che lui non sapeva dove andare. Non sapeva se doveva andare verso Alicante, verso Barcellona o verso Malaga. Non so se dovete venire a Alicante o a Barcellona o a Malaga. Immagina che Dio ti dice ok, vai. Immagina che Dio ti dice vai. Sì, però sto a Valencia. Bene, sto in Valencia. Dove vado? Dove? Vado a Alicante, vado a Malaga, vado a Granada, dove vado? Vado a Alicante, a Malaga, a Granada. Però lui inizio ad andare. Però non è possibile. Sapete, quando Dio ci fa una promessa, tu inizi ad andare Ma dove devo andare? Non è importante, inizia ad andare Perché andando andando Dio ti indirizzerà nel cammino corretto Però devi andare Devi metterti in azione Perché fino a quando tu non ti metterai in azione Dio non ti guiderà Dio non ti guiderà la Bibbia dice che quando Mosè si spostò per vedere il prumo ardente. La parola dice che quando Mosè si muoviò per vedere l'arbusto ardente. È lì che Dio gli parlò. Che Però fino a fine, quando Mosè non si è mosso, Dio non gli ha parlato. Pero hasta che Mosè non si muoviò e Dio non, non gli di avrò. È tempo di muoverci. Per andare dove? Per dove? Non è importante, inizia a muovere. Es piensa, e Dio ti guiderà. Dove devo andare a evangelizzare? Dove devo evangelizzare? Allora aspetto adesso che Dio mi dice dove? Entonces, no, no, inizia ad andare. E inizia ad andare. E, e poi vedrai che a un certo punto si chiudono delle porte e si aprono delle altre. E in un certo momento si a le si altre. Ah, non posso andare... Uh, Alturia perché ci sta Star Wars uh, fanno una manifestazione. Eh, dire, perché stanno facendo la manifestazione di Star Wars. E allora andrò da un'altra parte. E in un altro sito. E Dio piano piano ti inizia a parlare. E poco poco ti a parlare. E più vai, più Dio ti parla. E quanto más va, más ti parla. Quando più evangelizzi, più Dio ti farà trovare persone che ti stanno aspettando. Quanto più evangelizzi, più Dio ti farà a, a persone che ti stanno aspettando. Non succede il primo giorno. Non passa il primo giorno. Però più vai, più troverai la gente che ti aspetta. più, vai, più vai a gente che ti aspetta. Più Dio ti preparerà persone. Ti preparerà persone. E lui ti darà il doppio di quello che il nemico ti ha tolto. Ti ha tolto. Perché su di te c'è una promessa. Una promessa che in tutto quello che tu farai, tu prospererai. Che in tutto lo che farai prospererai. Sì. Su di noi c'è una promessa. Su noi c'è una promessa fallo Asma. qualunque cosa tu fai prospererà. Cosa tu hai, prospererà mi parlavano qualche giorno fa di come è buona la terra del di Venezuela dice qualsiasi seme che tu hai in mano, dice, che in mano e lo butti così nella terra, terra, terra. cresceranno le piante lo Dice, perché la terra è così fertile la terra è così fertile e tutto quello che tu butti quello che sia che tiras, prende frutto. Tiene frutto. Uh -huh. E così siamo noi cristiani. Siamo lo In qualunque cosa faremo, cosa aremos, prospereremo. Siamo condannati a prosperare. Condannati a prosperare. Ognuno ha i problemi suoi. problemi. Il problema nostro è che siamo <ride> condannati a prosperare. Il condannati a prosperare. <ride> Quindi guarda la persona a se ah, sì, mia è la persona a tuo lato. Sei condannato a prosperare. Sei scondenata a prosperare. <ride> Quindi non so quello che tu hai vissuto nella vita. Ah, sì, io non so quello che hai visto nella vita. Quello che ti hanno torto. Quello che ti ha citato. Si è subito ingiustizia. Per Se ti hanno ingannato. Se ti, ingannato. Se ti hanno deluso. Ti Ci sono persone che hanno perso beni, case. Gente che casa. Persone che durante la pandemia hanno perso tutta la loro economia. Persone che durante la pandemia hanno perso tutta la loro economia. Persone che hanno perso parenti, amicizie, la affetti. La che amici, persone che sono state diffamate ingiustamente. Che difamata, sì, Queste cose fanno male però c'è una promessa c'è una, una, una speranza tornate alla fortezza tornate alla fortalezza prigionieri della speranza perché oggi vi annuncio che vi darò il doppio Dio oggi ci annuncia che ci restituirà il doppio di tutto quello che ci è stato tolto il doppio per ogni dolore che abbiamo sofferto il, il doppio per tutte le ingiustizie perché c'è una speranza c'è una, una promessa. E questa promessa è sopra la nostra vita. Allora direi questa mattina. Entonces, ok, c'è una, vale, una promessa. Però cosa devo fare affinché si adempia la promessa? Que que la, promessa? la prima cosa è es... dimenticare il passato. il passato. Molte volte viviamo nel passato. passato. Ah, mi hanno fatto questo. Bueno, missione questo. Ah, adesso sto così perché 20 anni fa è successo quest'altro. questo. Ah, sto così perché i miei familiari hanno fatto così. Esto. No, devi dimenticare il passato. Del il passato non lo puoi cambiare. El no lo cambiar. cioè, il passato non lo puoi Già il passato. Però si sí, sí. puoi cambiare il tuo presente. Pero, sí, el presente. Per costruire no. il tuo futuro. Per costruire un futuro. Con la pandemia molta gente ha perso famiglia, ha perso tante cose. Con la pandemia molta gente ha perso tante cose. Però la pandemia è passato. La pandemia è basta, e, e è Avanti. Adelante. Dimenticare il, passato Dimenticare il passato significa una sola cosa. Significa solo una cosa. Perdonare. Perdonare. A molta gente costa... Perdonare. Molta gente le cuesta perdonare. Come posso perdonare i miei genitori che hanno fatto questo? Come posso perdonare i miei padri che mi sono onestri? Come posso perdonare la mia ex moglie e il mio ex marito che ha fatto quest'altro? Come posso perdonare il mio ex marito, il mio esposo che mi sono questo? Ah, la mia famiglia. Famiglia. Il mio datore di lavoro. Il mio jefe del trabajo. Mi hanno fatto danno, danno mi hanno rubato, provare, mi hanno abbandonato. Come li posso perdonare? Come perdonar? Però se non perdoni, no perdonas, non puoi prendere la benedizione. No la, la Bibbia dice che se noi non perdoniamo, la dice no non possiamo essere perdonati. No ser Quindi se tu vuoi ricevere da Dio, decir, si de Dios, devi perdonare. E' la stessa cosa che successe a Giuseppe. A fu venduto dai fratelli. Non aveva fatto niente di male. No male. Però all'improvviso si ritrovò schiavo in Egitto. Fue... Era in Egitto. E la cosa interessante è che lui in Egitto ebbe due figli. Già conosce tutta la storia. la storia. Mentre era nel carcere, fu tolto dal carcere. Che la carcere, la carcere. e divenne vicere di Egitto. Però lui fece due figli. Però sono due figli. Il primo si chiamava Manassè. Il primo era Manasses. Che significa Dio mi ha fatto dimenticare. Che si, si significa Dio mi ha diceva. E il secondo era Efraim. E il secondo era Efraim. Che significa Dio mi ha fatto prosperare. Che significa Dio mi ha fatto prosperare. Lui per poter prosperare. Lui per prosperare. Ha dovuto dimenticare. E nella nostra vita, se noi vogliamo prosperare, dobbiamo dimenticare. Dimenticare il male. Dimenticare tutte le cose che abbiamo sofferto. Perdonare tutti quelli che ci hanno fatto del male. Perché c'è una promessa. Tutto quello che noi abbiamo subito. Dio ci benedirà il doppio. Dio ci darà il e quindi prima devo dimenticare il passato. devo dimenticare il passato. La seconda cosa mi devo fortificare in Dio. Il versetto che abbiamo letto diceva. Nel che abbiamo diceva. Tornate alla fortezza prigionieri di speranza. De speranza o pieni di speranza, speranza. la fortezza la che cos'è questa fortezza? Que la è la presenza di Dio presenza di dobbiamo tornare alla presenza di Dio dobbiamo, alla di dobbiamo tornare alla preghiera dobbiamo, alla dobbiamo tornare alla comunione personale con Dio alla, personale. alla intimità con Dio quando era bello quello che mi raccontava poco fa Simena che, lo che Simena che lei parlava con Dio e, e ha scritto il diario. E, il diario e mi fa piacere quando vedo il diario che sta pieno e scritto di tante cose e mi piace vedere il diario perché sta pieno e molte cose ha scritto con la penna rossa con la penna blu con rojo, con lo fa molto bene. molto bene però questo ti fa capire ti che ha una vita viva con una relazione con Dio che tiene una vita viva con una relazione con Dio ci sono molti cristiani che non pregano e molti cristiani che non orano non cercano Dio, no Dio. non parlano con Dio no, non parlano con Dio quando Davide si trovò davanti a un problema quando Davide si trovò davanti a un problema che avevano bruciato tutta la cicla che avevano chiamato tutta la cicla la prima cosa che dice, che dice che lui si fortificò in Dio è che lui si fortificò in abbiamo bisogno di pregare Dio necessitiamo di a Dio dalla settimana prossima avremo un tempo di preghiera. La prossima settimana tendremo un tempo di orazione. Sapete, si avvicina Halloween. Si senta Halloween. Quanti di voi si vestono e vanno in giro a cercare le caramelle? Quanti si vestono e vanno a cercare le caramelle? È una festa orribile. È una festa una festa satanica. È festa satanica. È la festa delle streghe. la brujas. In questa giornata i maghi e le streghe pregano contro i cristiani. magos brujas Contro le famiglie dei cristiani. Contro le famiglie dei cristiani. Però noi in questi giorni saremo orando, stiamo pregando contro il regno delle tenebre. Però in questi giorni saremo orando contro del mondo della tenebre. Perché la nostra preghiera è più forte della preghiera del diavolo. Perché la nostra preghiera è più forte della preghiera del diavolo. E molte volte la mancanza di preghiera blocca la promessa. Molte volte la falta di orazione blocca la promessa. Dio ti ha fatto la promessa. Dio ha la promessa. Ti darà il doppio. Ti darà il doppio. Ma non è automatico. Non è automatico. Ah vabbè, Dio me l'ha promesso e me ne vado, non prego più, non vado più in chiesa. Però io bueno, se lo prometti, oggi non voglio le non funziona così. Dobbiamo fortificarci in Dio. Dobbiamo cercare risposta a Dio. Davide disse, Signore, che devo fare? Davide disse, Signore, devo inseguire? Devo perseguirlo. Devo rimanere qua? Che devo fare? La, la, la preghiera che aveva Davide. La di di. Era una preghiera per ricevere direzione da Dio. Direzione da parte e noi di abbiamo di bisogno di ricevere direzione da parte di Dio. Parte di ne di parlavamo di di questa settimana col primo gruppo di mentorato. Primo gruppo di mentorato che sono tutti italiani. Sono tutti italiani. E gli diceva appunto questo. Che la Bibbia ci dà l'insegnamento, però, per però per ricevere la direzione io ho bisogno di un dialogo con Dio, di dialogo con Dio. ho bisogno di ascoltare Dio, a Dio. Dio mi deve parlare, Signore che devo fare? Signor, devo andare a questo lavoro o a quell'altro? Devo andare a fare questo o quest'altro. questo e lo, o l'altro. Abbiamo bisogno di ricevere parole da Dio. Diciamo ricevere parole di Dio. Perché noi molte volte pensiamo di sapere quello che è buono per, è buono per noi. Però Dio, Però Dio sa quello che è meglio. E quando lui ci indirizza, ci porterà <coughs> la promessa. Il popolo di Israele non sapeva dove stava la terra promessa. La terra Io vi porterò in una terra dove scorre latte e miele. Io ci una terra dove brota e miele. Però non gli diede la mappa. Però non gli la mappa. Ogni giorno gli diceva le decía, Andate di qua. Io Girate a destra. A a sinistra a la seguite la colonna di fuoco, seguite la, la nuvola la e arriverete alla promessa. A promessa e l'unica forma che tu hai per arrivare alla promessa è seguire la, la nuvola, nuvola y seguir la è seguire la colonna di fuoco che è lo Spirito Santo, Santo che parla nelle nostre vite che ha le nostre vite Gloria a Dio per la parola. Ma abbiamo bisogno di direzione da parte di Dio. De parte de Dios. E questo la riceviamo nella nostra intimità con Dio. Quindi dobbiamo dimenticare il passato. Que que el pasado, fortificarci in Dio. En Dios. E la terza cosa, cercare la parola da Dio. E la parola di Dio. In Efesini si parla dell'armatura spirituale. Dell spirituale. E questa armatura ha un pezzo di attacco. Questa armatura una parte di un pezzo di attacco. L'unico pezzo dell'armatura che serve per attaccare è la, spada. è la spada. E questo rappresenta la parola che arriva da Dio. Quindi quando tu ricevi una parola, questa è l'arma che Dio ti dà per combattere. A Davide gli dissero, David dijeron, li raggiungerai e recupererai ogni cosa. E Davide quando ricevette questa parola cosa fece? Partì. E cosa è successo? Che, che ha recuperato ogni cosa. Che cosa. Proprio come Dio aveva detto. Però è successo una cosa in più. Más. Che non solo recuperò quello che aveva perso. Solo recupero che La Bibbia dice che Davide ottenne un grande bottino. La dice che Davide, uh, una grande vittoria, una grande ricompensa. Un bottino. Un bottino così grande. Che alla fine non sapevano neanche come portarselo. E, non come e iniziarono a fare regali agli anziani di Israele. Israele. A tutti quelli che incontravano gli davano regali. A todos que gli davano regali. Perché Dio restituirà il doppio di quello che il diavolo ti ha tolto che il quindi quando ricevi, una parola, quando ricevi una parola devi agire in base a quella parola, devi parola. è tempo di agire è tempo di non è più tempo di aspettare non è tempo di sperare è tempo di agire in base alla parola. È tempo di attuare parola Perché la parola funziona. Perché la parola funziona. Sì. Ah, apostolo, ma come cresce la Chiesa? Apostolo, però come cresce la Chiesa? Stiamo qua diciumando, pregando, ma non cresce. Stiamo chiudendo, però non cresce. Che dice la parola? Che dice la parola? Andate per il mondo. Predicate il Vangelo. Predicate l'Evangelo. Chi avrà creduto sarà salvato? Chi avrà creduto sarà salvato? Chi non ha creduto è già condannato. Che non è ah, ma questo è pesante. Questo è pesato. No, io preferisco stare a casa mia. E che, che la gente venga sola. Non funziona così. No funziona così. Dobbiamo andare noi. Dobbiamo il È nostro compito. È nostra tarea. Buttare la rete. La rete. Pescare. Pescare. Agire. Actuar. In base alla parola. La è tempo di agire. È tempo di non è più tempo di aspettare. Non tempo di Perché c'è una promessa. Perché hai una promessa. C'è una promessa. Hai una promessa. Tu hai una promessa, tu tieni una promessa, no? ognuno di noi che è qui ha una promessa, ognuno di noi tiene una promessa, e oggi ne abbiamo un altro che Dio ci darà il doppio di quello che ci è stato tolto questa parola si compirà torniamo alla fortezza pieni di speranza e Dio ci darà il doppio è tempo di perdonare è tempo di ricevere parole ed è tempo di agire per poter vedere la gloria di Dio nella nostra vita Vogliamo agire? Allora andiamo a avere un momento per alzarci, per pregare. So, un momento per so. Andiamo a alzarci all'in piedi. Salutiamo la gente che ci segue in diretta. Salutiamo la sua in diretta.